Ciao. Ciao a tutti, ora eh, riprendiamo il discorso mh, che abbiamo iniziato su come cominciare, come cominciare a tirare l'arco nudo, mh, come fare meno errori eh, una volta finito il corso, eh, come intraprendere questa, questa bellissima carriera che è quella dell'arco nudo che ci darà tante soddisfazioni ma che sarà irta, ve lo dico e eh, ve lo ripeto, sarà irta di ostacoli che metteranno a dura prova la vostra capacità di, eh, di mh, oltrepassarli. La volta scorsa abbiamo parlato dei materiali da acquistare soprattutto per quanto riguarda l'impugnatura ora vediamo anche tutto il resto cosa manca mancano soprattutto le frecce e vediamo di non commettere da subito degli errori sulle frecce che sono ovviamente la cosa più importante ma sbagliare è dietro l'angolo Ecco un buon sistema che adesso vi spiegherò come minimizzare eh, l'errore di acquisto della freccia. Molto bene, avete acquistato la vostra attrezzatura, vi mancano le frecce. Frecce acquistate, le frecce sono importanti, sono la cosa più, forse più importante eh, per quanto riguarda l'attrezzatura. Comprate frecce in carbonio economiche, tranquillamente. Queste sono delle Cross X Ambition, quelle da, da Arco Scuola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 un pezzettino alla volta ci facciamo aiutare dal nostro istruttore. Ne tagliamo un pezzettino alla volta finché le frecce non volano dritte, perché per l'arcoluda è molto importante che le frecce volino dritte. E questo In effetti, in effetti azzeccare lo spine della freccia al primo colpo è un dramma un po' per tutti, anche per gli alcieri esperti, figuriamoci per i neofiti l'arco nudo ha, non avendo il clicker, non avendo una misura di freccia assolutamente giusta sappiamo no? l'allungo il bottone più un pollice e tre quarti proprio per essere pronti a uscire dal clicker nell'arco nudo non abbiamo questo problema tranquillamente possiamo avere anche 10 cm di freccia oltre al riser quindi mh, non abbiamo dubbi, non, non abbiate dei dubbi su comprare delle frecce un pochino più lunghe tagliuzzarle e, e poi trovare lo spine dinamico adeguato eh, non vi dovete minimamente preoccupare se escono dal riser di molto per il momento non fa assolutamente nessuna differenza mm, operate in questa in questa maniera e otterrete dei risultati fin da subito eh, un pochino più buoni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 e poi mettete la punta migliore per avere un fock del 10-12% quando avrete tagliuzzato la freccia tagliuzzato la freccia per vederla poi vedere volare dritta. Mi raccomando, mi raccomando nel taglio della freccia di usare attrezzi adeguati. In società non deve mai mancare la molla frecce da utilizzare sempre, sempre, sempre in sicurezza, sempre con gli occhiali, sempre con i guanti, bisogna sempre fare attenzione a queste attività, quindi è una buona norma eh, farlo fare le prime volte dall'istruttore e se la società lo consente eh, la potete poi adoperare anche voi, sempre però mi raccomando, sempre rispettando le norme di sicurezza legate all'utilizzo di questo pericoloso accessorio.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 Reggio in carbonio le avete tagliate, avete messo la punta con un foco per ottenere un fondo del 10-12%, ora non ci resta che tirare. Avete già imparato nel vostro corso di base e dovete solo affinare quello che avete imparato. Il, il concetto di FOC per il momento non è che sia di vostro grande interesse, Beh, è bene comunque che conosciate eh, questo particolare. Il, il FOC è, è l'acronimo di Front of Center, quindi di, quanto è di quanta percentuale è spostato in avanti il peso della freccia dalla mezzeria e questo è in percentuale. Eh, in balistica è importante quindi per avere un volo adeguato non bisogna, non bisogna che sia troppo poco è sempre meglio che sia verso il massimo verso il massimo del foc che ogni costruttore di frecce identifica quindi nelle tabelle ci sarà senz'altro scritto qual è il foc ideale per, per la vostra freccia normalmente per le frecce carbonio per l'appunto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 io consiglio sempre di stare col pollice sotto il mento in questo modo qua ecco questo è il modo sono comodo e posso rilasciare la freccia Sì, insisto insisto sempre molto sul, sul problema dell'allungo effettivamente vedo troppi troppi troppi troppi archi nudi che sono completamente chiusi che sono non sono minimamente in allenamento quando rilasciano le dita quant'anche abbiano un rilascio uno sgancio eh, terrificante eh, tutto il corpo dal bacino in su eh, si destabilizza e si, e si sposta quindi è molto importante avere un allenamento e per avere un allenamento ahimè eh, bisogna verificare qual è l'allungo giusto quant'è l'allungo e, e dove e come andare in ancoraggio e questo per l'arco nudo è estremamente estremamente importante è importante per tutti gli archi ma nell'arco nudo è più difficile non, lo, non so perché ma è più difficile da capire perché questo si vede nei campi di tiro ok quindi pollice sotto il mento si vede bene andate a vedervi gli altri miei filmati la prima regga nessun indice all'angolo della bocca non esiste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 Cominciamo con queste due cose e vediamo che siamo in grado di progredire molto molto bene, ok? Mi raccomando! Sì, anche, anche se a questo punto insisto sempre molto, eh, la mia idea è questa, che già da subito la testa deve rimanere ferma. Non so perché, ma non lo fa quasi nessuno. Tutti vanno a ricercare, vanno a spostare la testa verso l'ancoraggio e non l'ancoraggio verso la testa. Cioè la testa da, in, dalla pretrazione deve non muoversi più e non andare a cercare i contatti. Sono i contatti che devono andare a cercare la testa perché sennò è come avere una diostra barlerina sul proprio fucile. Non, eh, non si posizionerà mai nello stesso, nello stesso punto. Quindi mh, testa ferma, mi raccomando.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 Sotto coppa, testa ferma, ancoraggio, rilascio. Ha scalciato? No, non ha scalciato. Grazie. Ciao. Ho voluto ancora una volta ribadire il fatto dei pesi. Sì, i pesi servono. Nessuno lo mette in dubbio che i pesi servono. Nessuno mette in dubbio che un arco pesante è più stabile. Nessuno lo mette in dubbio. Nessuno. E, e neanch'io lo metto in dubbio sicuramente un arco pesante è più stabile sicuramente un arco fatto apposta per l'arco nudo è più stabile di un arco olimpico non c'è dubbio alcuno ma voi state imparando dovete, eh, dovete imparare dovete imparare a tirare dovete imparare a, ad acquisire sensibilità e la sensibilità si ha nel follow through del polso dell'arco dell il polso dell'arco si deve rilassare se è troppo pesante all'inizio lo stringerete, non c'è dubbio che lo stringerete e quindi lo dovete, dovete rilassare questo benedetto porto. E dopo l'allungo, dopo la testa ferma, il polso dell'arco si deve rilassare ed è molto difficile da fare. E cominciate, cominciate a farlo senza pesi, poi pian pianino aggiungerete... 200 grammi, 250 grammi, 300 grammi, anche 350 grammi sull'arco va bene, però dovete imparare a rilassare il polso, avete visto, vi dovete convincere di questo, ho eh, tirato con un arco tradizionale leggerissimo, un arco tradizionale veramente leggerissimo, eppure non ha scalciato minimamente, questo grazie a, ad aver acquisito una buona tecnica. Ok, l'ho fatta un po' lunga oggi, spero di esservi stato utile con queste piccole informazioni e direi come al solito alla prossima, ciao e buona serata. cosa si sì. no le frecce le ho sbagliate abbastanza anch'io e eh, vabbè le compri e poi le provi e se devi aumentare troppo le libbre o devi fare troppo le cambi per quello che è sempre meglio farsele prestare provarle prima perché è troppo facile sbagliare no.